esaminare un fondo a gestione diretta e nello specifico entreremo a guardare eh, il regolamento che ha istituito il programma Europa Creativa. Dopodiché, eh, una volta diciamo, esaminato questo, questo regolamento e visto come com fatto, Andremo a vedere invece il nuovo regolamento, cioè la proposta del nuovo regolamento di Europa Creativa. E eh, anche qui eh, andremo a vedere appunto quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici di questo programma. E poi passeremo invece eh, all'analisi dei formulari, sia di programmi a gestione diretta che eh, di programmi invece a gestione indiretta. E se riusciamo mh, proviamo diciamo anche a vedere eh, cosa significhi eh, progettare nell'ambito appunto culturale, quindi entreremo più nel vivo di quello che è il, la progettazione. Allora come, come vi dicevo prima entriamo quindi a vedere il regolamento che istituisce eh, il programma Europa Creativa come composto e ehm, come nasce. Eh, come nasce, forse ve l'ho già anche spiegato, nasce dalla, dalla volontà appunto della, della proposta da parte della Commissione europea che una volta consultati gli stakeholder eh, europei va a concepire eh, questo, questo programma, e, eh, programma che poi viene istituito tramite un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Nasceranno nel 2021 altri programmi per quanto riguarda il programma Europa Creativa possiamo dire che è un programma che eh, assomiglia molto a quello che si sta, che sta per, per, essere, per, per terminare. Comunque esaminiamo da vicino come è fatto il regolamento, perché entriamo nel vivo dell'analisi dell del regolamento, perché voglio che impariate comunque a eh, capire come è fatto. E, ehm, perché la prima cosa che eh, si, si dovrebbe fare nel momento in cui si decide di scrivere un progetto e di presentarlo all'interno di un programma specifico dell'Unione Europea è quello di leggere appunto il regolamento che ha istituito il programma stesso, anche perché la eh, Commissione Europea, soprattutto il valutatore che andrà quindi a leggere il vostro progetto, vuole trovare all'interno del, del, del, del, del progetto che presentate i contenuti del, del programma e quindi è importante capire cosa contiene il programma stesso. Intanto il regolamento ha tutto un preambolo in cui eh, in pratica eh, il Parlamento e il Consiglio cosa, cosa dicono? dicono? Cioè praticamente prendono atto delle, delle proposte eh, fatte dalla, dalla Commissione e soprattutto proposte eh, ovviamente di natura politica. E, ehm, quindi raccontano come è avvenuta com la consultazione e quali sono le, le politiche eh, europee alla base, e subito troviamo un, eh, un riferimento che riguarda ovviamente eh, la, la strategia di Lisbona, perché eh, una delle, delle politiche, e le tre priorità che vi, che di cui avevamo parlato anche la volta scorsa viene ovviamente ripresa subito all'interno del, del preambolo, che è quella di ehm, inserire in questo programma eh, all'interno di queste tre priorità. Quindi lo sforzo che si sta facendo attraverso questo il preambolo che istituisce. Il programma è proprio quello di dire in che modo questo programma contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. E ehm, qui, infatti, eh, cosa si dice? Che a tale proposito i settori culturali rappresentano delle idee innovative, dei servizi che sono in grado di eh, incrementare i posti di lavoro, quindi di contribuire sicuramente alla crescita europea e quindi è importante che eh, all'interno di questa strategia vi sia un programma come Europa Creativa in grado appunto di ehm, contribuire in maniera seria al raggiungimento delle, delle priorità contenute nella strategia. Dopodiché una volta diciamo delineate tutte le politiche europee, il, il regolamento entra nel vivo del, di quello che è appunto ehm, di quelle che sono ehm, le linee, cioè gli obiettivi eh, generali, gli obiettivi specifici del programma stesso. L'articolo 1 eh, ci parla di durata, quindi ci dice fino a, fino a quando il programma è attivo: fino al 31 dicembre del 2020, come vi ho detto prima vi dà delle le definizioni che poi si, eh, si ritrovano all'interno del, regola, del regolamento stesso e poi comincia, come vi, vi ho anticipato, a parlare di obiettivi generali e di obiettivi specifici. Quindi gli obiettivi generali sono appunto quelli legati alla protezione, alla, allo sviluppo alla promozione delle diversità con, culturali, alla competitività degli, dei settori culturali e al, a favorire dei modelli di, di business che, ehm, che abbiano appunto come, come fin rouge il, il tema culturale andando a tenere in, in, in considerazione l'aspetto del valore aggiunto europeo perché è importante eh, seguire diciamo, come, fatto, come un regolamento che istituisce un programma perché comunque la Commissione europea, eh, quando mh, presentiamo un, un progetto europeo, eh, vuole ritrovare all'interno del, del progetto che presentiamo quanto ha dichiarato con l'istituzione eh, del, del suo programma. Quindi il nostro progetto conterrà di fatto degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici, il valore aggiunto europeo e ovviamente le azioni. Valore aggiunto europeo che soprattutto per un programma come Europa Creativa è fondamentale. Vedete che infatti eh, nel regolamento, ancora prima di delineare le azioni e l'articolazione del programma, vi è un articolo proprio specifico sul valore aggiunto europeo. Che ehm, comunque eh, la, il valutatore tramite, eh, cioè la commissione tramite i valutatori che andranno appunto, a leggere il, il contenuto del nostro progetto vuole sentirsi raccontato come, come viene delineato il valore aggiunto europeo attraverso appunto, de, degli aspetti trasnazionali, quindi delle azioni che vanno proprio a eh, creare e eh, a mettere in contatto cittadini di, eh, di stati europei diversi, allo sviluppo della cooperazione quindi tra, transnazionale eh, tramite la creazione e l'istituzione anche di, di reti transnazionali legate al, all'ambito culturale, e eh, al sostegno no, legato a dei finanziamenti aggiuntivi che, ehm, si devono, che comunque il beneficiario di questo programma deve eh, trovare quando presenta il suo progetto, e soprattutto anche al fatto di andare a includere, come ci dice al punto D, anzi ve lo leggo perché è importante, quindi Il valore aggiunto europeo viene contraddistinto attraverso eh, la mh, creazione di condizioni di maggior parità nei settori culturali e creativi europei tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e o dei paesi e delle regioni ad area geografica o linguistica limitata. Questo aspetto è fondamentale, per questo vi dico di leggere comunque sempre molto attentamente i regolamenti che istituiscono i programmi, perché all'interno del regolamento di Europa Creativa vengono poste eh, le basi eh, affinché cioè, mh, noi possiamo già farci un'idea di quali sono i partner che mh, che possiamo andare a individuare all'interno del nostro progetto. Perché se al punto D il, il Parlamento e il Consiglio ci dicono che all'interno del programma eh, dobbiamo andare praticamente a tenere presenti quei paesi che hanno bassa capacità di produzione, qui si riferisce al sottoprogramma media, e, eh, ma soprattutto di regioni ad area geografica o linguistica limitata, ci dà comunque un input, perché noi quando presentiamo, scriviamo il nostro progetto ci orientiamo a individuare dei partner progettuali che provengono da regioni, eh, di aree, da, regioni da aree geografiche comunque, Ehm, che è un po' più svantaggiata rispetto a noi, in cui la produzione culturale è sicuramente eh, più limitata. Quindi questo va ehm, a, a darci proprio l'indicazione che in, nel nostro progetto è bene eh, anche includere quindi dei partner che facciano parte di aree geografiche più svantaggiate comunque eh, abbiano diciamo, meno sviluppate eh, delle, delle azioni in ambito culturale. Poi all'articolo 6 cosa fa? Entra praticamente a delineare quali sono, come è strutturato il programma e quali sono i sottoambiti attraverso i quali il programma che, eh, si, si muove. Quindi abbiamo un sottoprogramma media, un sottoprogramma cultura e un sottoprogramma che riguarda l'ambito transettoriale. I loghi, va bene, possiamo fare a meno di soffermarci sui loghi e quello che ci interessa, io andrei subito a farvi vedere il sottoprogramma che riguarda il, la cultura, che vi interessa sicuramente di più forse del, dell'audiovisivo, audio lo potete leggere comunque da soli, e nell'ambito diciamo, del, del sottoprogramma cultura individua le priorità queste priorità sono eh, assolutamente da eh, focalizzare fin da subito perché mh, ci dicono su, eh, cosa possiamo presentare eh, all'interno del nostro progetto perché nelle, nelle priorità individuate in questo programma che si sta per concludere eh, la Commissione eh, ha proposto, e il Parlamento e il Consiglio quindi hanno accettato, di andare a sostenere delle azioni che riguardano quindi il miglioramento del, del know-how da parte degli operatori del, culturali, ma anche azioni legate allo scambio, alla mobilità degli operatori culturali e mh, al, alla creazione di reti. Quindi ciò significa che eh, se tra le priorità troviamo appunto miglioramento del know-how piuttosto che promozione della mobilità, dire che all'interno del nostro progetto sarebbe buona cosa tenere in considerazione azioni specifiche legate proprio alla mobilità di, eh, di noi stessi come proponenti o eh, di, di partner nostri perché mh, L'idea è proprio quella di andare a sostenere la circolazione delle, della cultura attraverso l'organizzazione di manifestazioni internazionali, ma anche la circolazione di, eh, della letteratura europea no? e eh, andare anche a sostenere lo sviluppo di un pubblico interessato a queste opere culturali e creative europee e soprattutto far conoscere il patrimonio europeo tramite queste opere. Poi eh, per quanto riguarda diciamo, ehm, il, le misure di sostegno, le misure di sostegno il, sono praticamente eh, quelle misure che eh, vanno a supportare il sottoprogramma cultura e, ehm, e che fanno sì che eh, il progetto che noi andiamo poi a scrivere sia ancora più articolato, infatti ci parla di, eh, di cooperazione mh, transnazionale, del fatto di andare a creare praticamente delle, delle reti tra eh, eh, delle reti europee legate all'ambito culturale. Poi eh, un altro aspetto eh, importante da considerare quando si legge un regolamento è l'aspetto della coerenza e della eh, complementarità del, delle azioni nel senso che ehm, sia nel programma che sicuramente nel nostro progetto vi deve essere una coerenza rispetto a che cosa? Una coerenza rispetto alle politiche dell'Unione Europea ovviamente e alla strategia 2020 e la complementarità legata alle azioni che andiamo comunque a sviluppare Attraverso questo programma, che eh, il valutatore si può sentire raccontate eh, quando, quando presentiamo un'idea progettuale. E la stessa commissione lo fa, perché comunque nell'istituzione del programma ci dice. Queste azioni che sono all'interno del mio programma che si chiama Europa Creativa sono comunque complementari a azioni legate ad altri programmi come l'ambito eh, de, de, dell'istruzione, l'ambito della ricerca, l'ambito del turismo, su cui la Commissione ovviamente ha, ha anche stanziamenti specifici ma ehm, è importante comunque sempre citare la complementarità che è un aspetto che il valutatore comunque guarda e di cui tiene assolutamente conto, quindi sempre, deve essere sempre comunque presente l'aspetto della complementarietà. Dopodiché ehm, ci parla praticamente della, della, della comunicazione di questo, di questo programma, il fatto che venga comunque divulgato. Poi altro aspetto importante da andare a individuare quando si legge un regolamento è l'aspetto delle disposizioni finanziarie che abbiamo già visto nel primo modulo andando praticamente ad esaminare il bilancio dell'Unione Europea e che viene qui eh, ripreso, nel senso che qui la, eh, essendo il regolamento che istituisce il programma ci dice la dotazione economica su, su tutti i sette anni e, ma soprattutto ci dice un'altra cosa di particolare, di particolare importanza vale a dire su cosa posiziona il, eh, a livello percentuale gli stanziamenti il 56% viene stanziato sul sottoprogramma media quindi quello che va praticamente a finanziare i film e eh, il video è la, è lo scambio praticamente del, di opere legate alla creazione di film, di video, eccetera. Eh, il 30, 31% invece ha sottoprogramma cultura, e il 13% ha l'aspetto invece del transettoriale e il 4% ha la cooperazione specifica. Quindi vedete che a partire diciamo, dagli stanziamenti e dalle distribuzioni percentuali tramite i sottoprogrammi si può avere fin da subito un'idea su eh, quale diciamo, sottoprogramma puntare. Eh, anche perché la cosa che assolutamente va evitata quando scriviamo un progetto è di aspettare che venga appunto, eh, pubblicata eh, la Call for Proposals. Noi possiamo scrivere la nostra proposta basandoci... Su questo regolamento eh, o su un altro, un altro programma che ci interessa non abbiamo bisogno di, eh, di andare praticamente a leggerci eh, il, il bando, il bando quando sarà pubblicato ci aiuterà a delineare più nello specifico le azioni, quello che dobbiamo assolutamente fare è quello invece di andare a leggerci bene quali sono le politiche nel, nel, nel, che vanno a finanziare il nostro ambito, che lo coprono e eh, quali sono appunto ehm, co come articolato il programma sul quale vogliamo puntare il nostro, il nostro finanziamento, il nostro progetto. Il nuovo regolamento appunto eh, nasce ovviamente una proposta, quindi, eh, però ci tenevo a farvela vedere perché mh, da questa proposta poi non è nata eh, una una controproposta nel senso che eh, di fatto visto che ci siamo, siamo vicini alla chiusura del eh, alla fine diciamo del 2020 è facile che questa proposta diventi poi eh, il regolamento del, del nuovo programma a partire dal 2021. Questa proposta nasce dopo la consultazione da parte della Commissione degli stakeholder eh, che eh, lavorano nell'ambito culturale. La, la nuova, I nuovi sette anni di Europa creativa nascono da eh, delle problematiche che sono state evidenziate dagli stakeholders che sono stati coinvolti nelle consultazioni. E quali sono queste, queste problematiche eh, la, la prima appunto la diversità ehm, la pressione sulle diversità sul patrimonio culturale europeo cioè il fatto che comunque ci sia eh, molta più competizione a livello di paesi terzi soprattutto dagli stati uniti e quindi la volontà della commissione è indubbiamente quella di far conoscere il patrimonio europeo e, ehm, e entrare tra virgolette, in competizione con gli Stati Uniti attraverso la valorizzazione del patrimonio europeo. Poi un altro aspetto importante eh, che, che vi sottolineo è la difficoltà a raggiungere il pubblico e a garantire l'inclusione sociale. Il vostro progetto in questo caso deve partire proprio dal riuscire a risolvere una tra queste problematiche: che eh, il programma vi mette a disposizione i fondi. Però, se già rientrate in una di queste problematiche nel vostro agire quotidiano, significa questo è il programma praticamente giusto. Anche perché nel presentare un progetto all'interno di Europa creativa andate nella direzione che vuole, che chiede la Commissione europea. Quindi vi, ci dice che un altro, un altro problema, appunto, difficoltà eh, a, di garantire l'inclusione sociale, difficoltà di eh, andare praticamente a, ehm, a formare eh, in maniera mh, esaustiva gli operatori che lavorano nell'ambito del, della cultura e poi la difficoltà a creare eh, un mercato unico delle, delle opere, cioè digitale delle opere. Dopodiché cosa fa eh, all'interno diciamo, di questa proposta progettuale? La Commissione entra eh, di, nello specifico, come abbiamo visto prima, con, eh, a delineare quelli che sono gli obiettivi del programma, ancora una volta. No? Infatti in questo caso il nuovo, il nuovo programma Europa Creativa prevede due obiettivi generali, quindi... Eh, da un lato eh, andare praticamente a promuovere la cooperazione europea in materia appunto di diversità culturale, linguistica e di patrimonio culturale e rafforzare la competitività dei settori. E lo fa tramite degli obiettivi specifici che eh, sono appunto qui elencati, legati eh, ovviamente allo sviluppo e alla promozione delle, della cooperazione, ma non solo, anche alla promozione di azioni innovative. I sottoprogrammi sono tre: eh, sono il sottoprogramma Cultura, il sottoprogramma media che riguarda l'aspetto appunto audio, audiovisivo e sotto, il sottoprogramma Sezione Transettoriale che riguarda appunto le attività eh, tra, mh, trasversali tra i settori culturali e creativi. L'aspetto appunto culturale va descritto con le sue priorità, quindi quali sono le priorità del nuovo, della nuova sezione cultura o sottoprogramma cultura? Sono quelle appunto di andare ancora una volta ad aumentare la capacity building degli operatori, ad andare a... Ehm, a sviluppare, eh, a mettere diciamo, più in contatto eh, gli operatori del settore, ma non solo, anche le istituzioni che lavorano, le istituzioni, gli enti che lavorano nell'ambito culturale e andare a promuovere l'inclusione sociale e la resilienza eh, tramite la cultura, il patrimonio culturale e andare anche a contribuire alla strategia globale eh, dell'Unione per le relazioni internazionali. E poi c'è questa sezione transettoriale che viene comunque incrementata, che eh, va più nella direzione legata al potenziamento di approcci innovativi, sempre legati ovviamente alla tematica culturale. E ehm, ehm, ovviamente andando praticamente ehm, a, a lavorare sempre di più, a potenziare l'aspetto digitale che è un altro dei, delle tematiche che, a cui la, la Commissione tiene molto. Dopodiché, eh, altro aspetto come vi ho detto prima nel regolamento di istituzione del, del programma Europa Creativa eh, da, da considerare l'aspetto finanziario, quindi quanti soldi sono stati stanzi saranno stanziati dal 2021 al 2027 lo trovate all'articolo 7 eh, dopodiché vedete che l'aspetto la, di cooperazione internazionale che vi stavo appunto adesso elencando viene proprio inserito all'articolo 8 quindi paesi terzi associati al programma e qui vi dice quali paesi possono comunque contribuire al, ehm, al paese, eh, al paese, scusate, alla presentazione del, del mio progetto quindi il discorso che vi facevo prima non ho la necessità di aderire eh, o di presentare un progetto in ambito di cooperazione internazionale, se voglio lo posso fare come complementare, però come progetto complementare a un progetto che io presenterò nell'ambito di Europa Creativa, avendo eh, come, come paese partecipante, per esempio, mi viene solo la Turchia, oggi la Turchia, eh, quindi è eh, un aspetto. Eh, importante perché fino a questo momento non, non c'era, quindi va assolutamente tenuto in considerazione. Allora, quello che vi volevo far vedere è um, una, un bando che riguarda appunto un finanziamento eh, all'interno di, di Europa Creativa, ovviamente questo è il nostro ambito e questo è quello che andremo a vedere. E... Ehm, è un bando che è chiuso, però non ci interessa eh, che, sia, che sia chiuso. Eh, mi interessa che, che voi capiate com fatto, come si legge un bando, di fatto. Eh, intanto bando si chiama, troverete spesso e volentieri, quindi dobbiamo fami familiarizzare con questo termine, call for proposals. Questo riguarda l'audio video, eh, però, mh, comunque, mi, te, ripeto, mi interessa la struttura, non il contenuto. Come è fatto eh, un bando? Allora, il bando, intanto come il programma si riferisce alle politiche del, dell'Unione Europea, anche il bando riprende i contenuti del, del programma stesso. Quindi nell'introduzione ovviamente non può fare altro che riprendere quello che il, il programma contiene, il programma in questo caso Europa Creativa. Dopodiché... Entra nello specifico e individua subito eh, gli obiettivi e, e non solo, gli obiettivi e le tematiche che va a finanziare con questo, con questo bando. E, ehm, il focus che deve essere tenuto in considerazione, che assolutamente deve essere considerato, perché se presenta un progetto che non tiene in considerazione questi aspetti, il valutatore non lo fa passare, assolutamente. Dopodiché, mh, sempre diciamo proprio nelle, nelle prime pagine del bando, troviamo un'altra eh, informazione molto importante che è legata al partenariato. Vi ho già spiegato che essendo un, um, un bando eh, che viene finanziato con fondi europei a gestione diretta, io ho bisogno di creare un partenariato e eh, il bando mi dice quante partner devo andare a individuare. In questo caso mi dice che eh, devo avere tre eh, partner da tre differenti paesi, quindi è importante e questo è fondamentale perché se ovviamente io non rispetto quello che mi dice il bando, eh, il, il mio progetto non viene finanziato. Dopodiché eh, un altro aspetto eh, fondamentale è eh, l'impatto, eh, cioè è un indicatore che ci, che ci viene prescritto qui il bando mi dice che cosa si aspetta di, eh, che il mio progetto faccia, contribuisca a fare, quindi se io non contribuisco con il mio progetto a raggiungere quello che c'è scritto nel bando, vuol dire che sono fuori tema ed è inutile che presenti il mio progetto. Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando scriviamo, un progetto prima ancora diciamo di eh, metterci appena viene pubblicata la call da guardare assolutamente la tempistica perché ovviamente vi ho detto prima non aspettiamo che venga pubblicato il bando possiamo scrivere comunque il nostro progetto ma quello che dobbiamo fare nel momento in cui viene pubblicato il, il bando è sicuramente andare a vedere il, la tempistica quindi, il, ehm, quello che in gergo si chiama appunto il, il grant del, del progetto stesso, quindi con un programma del progetto, io lo posso fare eh, in maniera più dettagliata nel momento in cui viene pubblicato da parte del, della commissione il bando stesso. Perché questo timetable che abbiamo qui davanti stabilisce eh, e, e detta le tempistiche del mio progetto. Perché cosa troviamo? Innanzitutto ci dice che la valutazione avverrà, dei, dei progetti avverrà tra giugno e settembre e questo eh, dà un'indicazione di quando può iniziare il mio progetto, perché mi dice che il grant agreement con la commissione io lo posso, lo posso sottoscrivere a novembre 2020. Vuol dire che e lo starting date è del mio progetto, quindi io non posso iniziare prima del primo gennaio del 2021 a realizzare le mie azioni e questo è fondamentale nei termini in cui io vado a definire le azioni e a spalmarle in un, in un arco temporale, quindi questo è un altro aspetto da tenere assolutamente presente quando scriviamo un progetto quindi la tempistica, le tempistiche che vengono dettate e sono contenute all'interno del bando. Altro aspetto super importante è legato al finanziamento, quanti soldi vengono messi a disposizione attraverso questa call, perché questo ci fa capire che cosa? Ci fa capire se effettivamente, prima ancora di presentare il progetto, eh, io avrò più chance o meno chance che venga finanziato, perché nel momento in cui il budget è molto stringato, quindi trovo un budget di 200 mila Euro e la concorrenza è abbastanza spiegata, stiamo parlando di 27 paesi che partecipano, io so fin da subito che le, le mie chance eh, di eh, raggiungimento delle del finanziamento sono comunque ridotte rispetto invece a un finanziamento molto più ampio come in questo caso, vuol dire che su questo bando la commissione ha fatto un ragionamento diverso, vuole finanziare più progetti e quindi forse varrebbe la pena di tentare. No? se invece vedo che il budget della call è veramente mh, esiguo, a questo punto eh, bisogna considerare bene se farlo o non farlo. Cioè se presentare o non presentare il progetto. Altro aspetto fondamentale è legato al, ehm, ai partner, cioè a chi può presentare la proposta. Eh, di fatto qui fa un elenco diciamo, delle, delle, dei, del beneficiario e dei partner di progetto. È un elenco che è un po' più specifico rispetto al regolamento, perché anche il regolamento contiene chi è beneficiario del, del programma. In questo caso ovviamente eh, il, la, la Commissione entra più nel dettaglio di chi, eh, può essere il, il, il, chi deve essere beneficiario, non può, deve. E soprattutto quali sono praticamente i territori eh, ammissibili. Vedete che parla comunque di stati europei, ma anche di stati non europei e vi dà eh, lui, cioè vi dà lei eh, l'elenco di quegli stati con i quali possiamo lavorare che fino a questo momento, ripeto, non sono e non, eh, non spaziavano troppo in ambito africano o asiatico sembrerebbe invece che con il, il, nuovo, il nuovo programma Europa Creativa si possa invece includere eh, in paesi eh, non europei di più anche portata. Ancora una volta ci dice che è fondamentale un partenariato con eh, almeno tre eh, partner e eh, tre paesi europei, dopodiché eh, ci, ehm, ci dice anche eh, che, ehm, qual è eh, l'ambito di, di attività su quali andare a lavorare, visto che si parla di audio-video qui da praticamente. Eh, le tematiche legate all'audio video che devono essere comunque materia del, del mio progetto. Altro aspetto fondamentale che comunque è collegato a quello che abbiamo visto prima, cioè questa tabellina qui che è detta un po' eh, le regole di quando possiamo iniziare il nostro progetto, quindi sempre collegate al nostro Gantt in cui andiamo a riportare le tempistiche, è indubbiamente, più, sono sotto, è indubbiamente la durata. Allora, eh, in tutti i bandi troviamo ovviamente una durata, e questa durata è quella che dobbiamo assolutamente osservare. Qui ci dice che il nostro progetto deve avere una durata al massimo di 18 mesi, e quindi le attività a, devono comunque avvenire in quell'arco temporale qui riportato. Quindi, se io eh, vado oltre i 18 mesi, il valutatore, mh, anche se ho scritto il progetto più innovativo di questo mondo, eh, è facile che non approvi il progetto stesso proprio perché le, sono andata al di fuori delle tempistiche che vengono qui indicate. Altro tema fondamentale da tenere eh, in considerazione quando scriviamo un progetto. Allora, vi, vi ho detto prima che. Quando scrivo il mio progetto non ho bisogno che, questa, questa call venga pubblica, cioè che, che la call sia pubblicata, la call vedete che contiene proprio gli elementi specifici che eh, non sono altro che la rappresentazione di quello che abbiamo letto prima nell'istituzione nell del programma Europa Creativa. Ma eh, quello che assolutamente dobbiamo, nel momento in cui siamo stati bravi, quindi abbiamo preparato la nostra idea progettuale, l'abbiamo tenuta lì ferma nel nostro cassetto, dobbiamo assolutamente andare a vedere se eh, rientrano quelli che sono gli elementi, i criteri di valutazione. Perché il nostro progetto, la prima cosa proprio da fare nel momento in cui abbiamo buttato giù l'idea progettuale, è capire se in effetti assecondiamo questi criteri di valutazione. Perché i criteri di valutazione ci, dà, eh, ci danno subito un'idea ehm, e ci fanno subito capire se il progetto ha la possibilità di essere finanziato oppure no. E soprattutto ci dicono su, eh, su quali punti dobbiamo più insistere nel progetto. Qui la rilevanza, su, quindi l'aspetto peculiare su cui la, la, la commissione punterà, quindi il valutatore guarderà, è relativa all'aspetto al valore aggiunto europeo. Quindi al valore aggiunto europeo vengono dati comunque 40 punti e quindi significa che devo assolutamente puntare sul rafforzamento del valore aggiunto europeo. Valore aggiunto europeo che viene dato sia dal valore stesso diciamo, dell'innovazione della, dell del, della metodologia innovativa che inserisco nel progetto, ma sia anche la tipologia di partenariato, quindi quanto vasto è il mio partenariato e se sono riuscito ad inserire più territori possibili, quelli che interessano a quelli, come vi dicevo prima, che dal punto di vista eh, culturale sono più svantaggiati. Dopodiché, mh, dopo diciamo, aver dato un punteggio importante sul valore aggiunto europeo, il valutatore terrà conto ovviamente dei contenuti delle attività, quindi della qualità, del ragionamento che viene fatto tra la proporzionalità tra costi e benefici del progetto e, ehm, e ovviamente sugli indicatori che è un altro, ehm, un altro aspetto da tenere in considerazione che vedremo ehm, nel prossimo modulo, quello dopo ancora. Altro aspetto diciamo, importante su cui vengono dati parecchi punti è l'impatto legato alla comunicazione, alla disseminazione dei risultati. Quindi ciò significa che quando scrivo un progetto e lo voglio presentare nell'ambito di questo bando, io devo prevedere un piano di comunicazione importante perché so che il valutatore su questo punto andrà eh, a... Eh, a a dare un punteggio che fa la differenza quindi non posso tralasciare questo questo aspetto e il bando me lo sta dicendo per questo che dico quando viene pubblicato il bando è importantissimo mettersi lì e leggerlo riga per riga più volte e proprio estrar, estrapolare gli aspetti più importanti che ehm, devono eh, assolutamente essere presenti nel mio progetto fare una sorta di checklist in modo tale che poi, quando ho scritto il progetto, io riprendo quelli che sono i contenuti di questo bund, di, di questa call, e eh, provo a vedere se effettivamente ho risposto o non ho risposto quello che il valutatore si vuole sentire dire. Se non ho risposto, eh, vuol dire che eh, non ci siamo e anche inutile che presenti il mio progetto. Ok? Questa è la tabella riassuntiva, praticamente, delle, degli aspetti valutativi che, che abbiamo appena visto. Poi, eh, ovviamente, eh, parla della, della capacità finanziaria, delle, un altro aspetto più importante che troveremo anche negli altri bandi, perché ovviamente i, soldi, i finanziamenti vengono erogati da un ente eh, che mh, vuole avere la certezza che della solidità del, del beneficiario. Quindi eh, chiede che eh, ovviamente ci sia eh, questa, questa certezza e se non siamo una pubblica amministrazione la solidità deve essere dimostrata o dimostrabile tramite i bilanci, no? ma anche la, la propria capacità eh, di eh, progettare, nel senso che più delle volte, lo vedremo dopo in un formulario, la commissione chiede di, di raccontare l'esperienza che eh, il, abbiamo avuto in ambito europeo, se l'abbiamo avuta. Vabbè, questi sono le, le esclusivi, il fatto di non poter essere inclusi per una serie di motivi, ovviamente questi le, li possiamo lasciare mh, da parte perché ci interessano ma fino a un certo punto. L'unico formulario cartaceo che poi è uguale a quello che dobbiamo andare a presentare quando presentiamo il, il progetto che ho trovato è quello che adesso vi faccio vedere e che riguarda appunto un, un bando eh, che di, di cooperazione internazionale, ma non mi interessa comunque il bando, mi interessa che eh, capiate appunto come è fatto il formulario. Allora, mm. proprio perché riguarda la cooperazione internazionale, perché praticamente ehm, avviene questa, la candidatura, quindi la presentazione del nostro progetto avviene in due step. Eh, la Commissione tende comunque ad ammettere il, la presentazione di progetti in due step ehm, in, all'interno di programmi abbastanza complessi. I programmi di, di cooperazione internazionale non sono assolutamente semplici e per questo motivo prima ancora di presentare tutto il progetto ehm, la Commissione ammette che venga presentata prima la proposta, cioè l'idea progettuale, se poi l'idea progettuale viene esaminata e piace diciamo al valutatore eh, il, ehm, il proponente eh, può poi presentare l'intera proposta progettuale quindi adesso praticamente vedremo ah. due formulari il primo formulario che contiene appunto il, il concept note che poi è molto simile a quello che è ehm, il formulario del, dell'idea diciamo eh, del, del progetto quindi quando noi presentiamo il nostro progetto, cosa deve contenere il progetto? Eh, il progetto, cioè il formulario, cosa ci chiede che venga, che venga scritto? In questo caso il concept note ci chiede un, una sorta di, di riassunto di quello che è il, il progetto stesso, fino a un certo punto. Allora, intanto dal punto di vista del budget non ce lo chiede ancora, cioè ci dice soltanto quanti soldi stai chiedendo a me commissione e qui fai una stima diciamo, del, del budget di progetto perché essendo questo un concept note, quindi non ancora il progetto vero e proprio, mi chiede eh, quanto, quanto è, quant è il costo totale del progetto e quanto finanziamento sto richiedendo. Dopodiché però vuole subito sapere se la mia tematica risponde a quelli che sono eh, gli obiettivi del, del bando stesso e delle politiche dell'Unione Europea. Poi entra nello specifico dei target, quindi mi dice eh, quali, quali, quali target, eh, quali beneficiari diretti e indiretti il, le mie azioni eh, fanno riferimento. Ancora una volta troviamo gli elementi legati al valore aggiunto europeo, che devono sempre comunque esserci, anche se sto facendo, sto scrivendo una concept note, e poi c'è tutta una parte che è legata all'aspetto ehm, dei partner di progetto, e, eh, perché comunque eh, um, agendo in un ambito di cooperazione internazionale mi chiede proprio già di delineare quali sono i progetti, perché ancora una volta vi ricordo che questi sono progetti che poi io vado a realizzare nel paese di destinazione, non nel mio paese d'origine. Quindi eh, è, è assolutamente importante che il partenariato sia un partenariato legato al, al, progetto in cui vado, al, progetto, al paese in cui vado a realizzare il progetto. E quindi qui mi chiede proprio di eh, parlare dei miei partner e di eh, andare appunto a, a dire eh, chi sono questi partner e che cosa fanno. Vedete che eh, devo, devo sottoscrivere sia io che i miei partner eh, una dichiarazione in cui appunto eh, c'è una, una sorta di eh, benestare da parte dei partner e volontà da parte dei partner stessi di partecipare al progetto, se no di che cosa stiamo parlando, cioè, eh, altrimenti io sto presentando un progetto eh, di cooperazione internazionale senza partner, non ha assolutamente senso. Vi stavo dicendo che questo era il formulario relativo al concept note, ma oltre al una volta diciamo, provato il concept note, io devo poi compilare il formulario, eh, quello completo, il formulario completo che eh, ovviamente mh, va, eh, a, in cui vado a mh, raccontare non soltanto, eh, intanto devo presentare il budget di, di progetto ma eh, soprattutto devo andare a raccontare la metodologia che ho utilizzato per realizzare le azioni progettuali. E, e, e Andrò anche a elencare le mie azioni e eh, a eh, identificarle, cioè a spalmarle ecco, dal punto di vista temporale sulle, su, su un Gantt che è qui rappresentato. Dopodiché eh, mi si chiede di, di, dire se, eh, di, di andare a valorizzare l'aspetto del valore aggiunto europeo, ma non solo, della complementarità che abbiamo visto prima e del, del, a raccontare la mia esperienza in ambito di progettazione europea. Ancora una volta ricordo che i, i progetti eh, comunque mh, sono finanziati dalla Commissione, la Commissione vuole essere certa che io comunque eh, abbia, abbia fatto qualche esperienza nell'ambito europeo, quindi non, non sia un partner eh, che eh, non, non ha mai realizzato, e non ha esperienza in ambito europeo. Eh, sono, praticamente, questa è tutta la modulistica legata ai partner di progetto, cioè chi sono e cosa fanno, e dopodiché ci sono le dichiarazioni, i cosiddetti mandate, con cui appunto il partner va a dare, eh, a sottoscrivere il mandato, eh, va a dare il mandato a noi di rappresentarle nel, nel, in questo progetto, nei rapporti che poi si avranno con la Commissione Europea. Aspetto su cui andremo a, a, a lavorare più avanti. Eh, allora, una volta diciamo, visto questo, questo aspetto, mh, spero di avervi condiviso. Il, il formulario, non sono sicura di avervelo fatto vedere, mi auguro di sì, comunque il formulario eh, che vi ho adesso illustrato lo trovate tra i materiali del, del modulo. Un bando legato eh, al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'Emilia-Romagna. Che, um, Emilia Romagna che praticamente cosa ha fatto? Attraverso la, la giunta appunto, ha eh, approvato la pubblicazione di questo bando, eh, mi sembra che la volta scorsa gli abbia fatto vedere, mh, il, il, programma delle, sì, ve fatto vedere il programma operativo della regione Emilia Romagna che viene finanziato con i fondi strutturali, quindi i fondi europei di sviluppo regionale, All'interno di questi fondi ci sono due assi che possono interessare, l'asse 5 e l'asse 6. L'asse 5 che riguarda la valorizzazione delle, delle risorse artistiche, culturali e ambientali e l'asse 6 che ehm, riguarda invece eh, l'aspetto eh, più urbano, cioè legato al sviluppo di riqualificazione culturale all'interno degli ambienti urbani. Questo è un bando per progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali e eh, vedete che più o meno è fatto come un bando eh, a gestione diretta della Commissione europea, nel senso che eh, si inizia eh, dalle finalità di questo, di questo bando e, eh, e dall'ambito di intervento individuato. E anche perché essendo fondi strutturali, come vi ho detto la volta scorsa, quindi fondi legati alla coesione europea, la ricaduta di questi fondi è una ricaduta locale, quindi io andrò a sviluppare questi eh, progetti all'interno di aree che, eh, in questo caso, la regione mi dice: Io cioè non potrò presentare un progetto se non faccio parte di, eh, vabbè, in questo caso si parla di patrimonio naturale, ma anche per il patrimonio culturale la stessa cosa: mi dice subito quali sono le aree che interessano questo bando. quindi se non rientro in queste aree è inutile che io cioè, non posso presentare il progetto ovviamente. E, eh, e poi cosa mi dice? Mi dice quali sono le caratteristiche che assolutamente devono essere contenute nel progetto che presento. Quindi eh, una chiara destinazione d'uso dell'attrattore valorizzato, eh, l'accessibilità e fru fruibilità dei luoghi proposti, a in particolar modo legato a soluzioni attenti ai temi della disabilità, impatti dell'innovatività del, a livello turistico. Poi mi dice i soggetti beneficiari di questo, di questo bando, eh, il, eh, la durata dei, dei progetti e eh, le spese ammissibili dei, dei progetti stessi. Dopodiché ci dice ancora una volta le presentazioni delle proposte come devono essere fatte, anche qui c'è una piattaforma informatica per la presentazione, ma noi il formulario comunque lo, lo vediamo lo stesso perché c'è un formulario cartaceo e poi mi dice anche le fasi di valutazione quando, vengono, quando, quando si concludono, ancora una volta la tempistica di conclusione e del, della fase di valutazione è assolutamente importante perché mi dice più o meno eh, come devo impostare il, il mio grant di progetto e poi altro aspetto importantissimo legato ovviamente alla valutazione quindi mi dice come vengono eh, valutati i progetti che ancora una volta come vi ho detto prima con, con, il, fondo, con il programma Europa Creativa quindi con la polli Europa Creativa sono aspetti fondamentali su cui devo lavorare quando scrivo il mio progetto. Quindi qui mi viene premiata molto la qualità tecnica del progetto e che è composta da, dall'analisi della domanda, quindi devo stare attenta al target che includo, ma soprattutto devo andare a lavorare, i 15 punti vengono dati all'innovatività del prodotto turistico, alla qualità economico-finanziaria del progetto alla capacità di integrazione degli interventi nella filiera turistica regionale. Questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione subito nel momento in cui leggo il bando, Prima ancora di, ehm, di capire se rientro o non rientro, eh, anzi forse la seconda cosa che devo fare è proprio andare a vedere come vengono poi distribuiti, come avviene poi la, la valutazione del, del progetto. Adesso vediamo una call gestita dal Comune. È il caso ehm, di, eh, della, della città di Bologna che ehm, è assegnataria di finanziamenti europei che gestisce direttamente. Cosa vuol dire gestisce direttamente? Significa che eh, invece di avere come interfaccia la regione è il comune stesso che assegna questi fondi. Quindi vediamo invece, a differenza della diciamo, regione, come è fatto un bando di natura eh, comunale, se vogliamo, cioè, eh, gestito dal, eh, da una città metropolitana. Questo è un bando che eh, va comunque, anche in questo caso, a finanziare la, la, la cultura perché va a, eh, a coprire progetti di cultura, tecnica, di innovazione sociale e i beneficiari dei finanziamenti non saranno i, i comuni, perché è il Comune di Bologna stesso che eh, mette a disposizione questi fondi, ma saranno associazioni del terzo settore. Quindi il Comune di Bologna ancora una volta che inizia a, ehm, come è, com è stato diciamo, per le, le, il bando pubblicato alla Commissione legato all'Europa creativa, anche in questo caso l'introduzione che si fa al bando è quella legata al, um, al matching tra il bando stesso e, e i fondi eh, del, del PON, eh, nel senso che eh, il contesto eh, l'analisi la, diciamo, di contesto è come il PON vada a finanziare eh, dei quartieri specifici di, un, di una città o di un'area un metropolitana eh, perché ancora una volta ci deve essere quel collegamento tra le politiche europee e ovviamente la mia, eh, le mie politiche più legate alla mia città. Dopodiché c'è una descrizione di quello che, eh, che il Comune vuole andare a finanziare quanti progetti andrà a finanziare, quindi parla appunto di 17 azioni, dopodiché parla dei destinatari, quindi va subito nello specifico a dirci quali sono i soggetti ammissibili a questo bando, ma soprattutto, ancora una volta vi, eh, vi do come suggerimento quello di analizzare nello specifico molto tecnicamente, se siamo soggetti ammissibili oppure no, quali sono le condizioni dei bandi? Perché in questo caso, cosa ci dice qui? Un aspetto importante ci dice che noi non possiamo partecipare con dei partner, se, cioè dobbiamo, possiamo e dobbiamo forse partecipare in partenariato, ma per farlo dobbiamo costituire delle atti. Infatti, ci dice che ammesso il partenariato. Eh, nel caso di progetti svolti in partenariato tra più soggetti, questi devono aggregarsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo. Significa che il, il partner qui, a differenza del, del bando che abbiamo visto a gestione diretta, deve essere un partner che entra con me, in atti altrimenti non sono ammissibile se non, non tengo presente questo, questo aspetto ci dice all'articolo 5 che il progetto devono, devono, deve essere di natura legata alla cultura tecnica e all'innovazione sociale e, e cosa va a finanziare questo, questo bando va in, eh, a finanziare i servizi di prossimità eh, va a finanziare eh, azioni legate alla formazione professionale, all'istruzione, va a finanziare interventi legati ai servizi sociali, va a, a finanziare l'integrazione sociale dei, dei migranti piuttosto che la riqualificazione di beni pubblici in, inutilizzati o di beni confiscati criminalità. Eh, alla criminalità, all'organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche. Cioè il mio progetto deve comunque rispondere a una o più di queste, di queste azioni, altrimenti eh, è inutile che lo presenti. Queste azioni poi eh, ovviamente diventano e sono collegate al, ehm, al discorso della valutazione che vi ho detto eh, precedentemente. Qui eh, i punti vengono dati soprattutto alla qualità e alla fattibilità della proposta eh, progettuale. Infatti vengono dati eh, 18 punti sull'innovatività dei servizi che vengono offerti e sul modello di governance. Ma anche 14 punti alla, eh, al, eh, al fatto che ci siano dei, eh, dei sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati. Perché è importante leggere questi aspetti e tenerli subito in considerazione? Perché sono aspetti di valutativi su quali io devo, ti devo assolutamente inserire nel mio progetto. Perché se, se il valutatore guarda e dà 14 punti su questo aspetto, significa che io intelligentemente devo inserire come partner di progetto un istituto, eh, di, normalmente un istituto di ricerca, che faccia che sia in grado di farmi un sistema, un piano di monitoraggio e di valutazione accurato sul progetto che sto presentando, perché se il mio progetto non è dotato di questo sistema, eh, è difficile che, avrò, che riuscirò a raggiungere il finanziamento. Poi, altro aspetto da considerare, che eh, assolutamente, vabbè, oltre a far parte di questi distretti perché i progetti devono essere realizzati nei, nei distretti che, che vengono evidenziati nel bando, è re, relativo ai finanziamenti. Vi ricordate che vi ho detto prima con Europa Creativa che devo andare a vedere il budget che è stato messo a disposizione per capire anche se vale o non vale la pena presentare un progetto perché è una competizione di 27 paesi. Qui non ho 27 paesi che partecipano, però comunque è importante che io sappia che è previsto il finanziamento di 11 progetti, quindi eh, devo capire anche qui un po' la, la portata, eh, anche perché essendo a livello locale so anche quali sono gli ehm, stakeholder lo locali che potrebbero avere l'appetito di presentare un progetto su questo bando. Un altro aspetto assolutamente da considerare è la sovvenzione che viene data, eh, perché la sovvenzione va da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 100.000 euro. Vuol dire che ehm, il, eh, io non potrò partecipare, cioè chiedere al Comune di Bologna un finanziamento superiore. Quando si leggono i bandi e si ha la fretta di mettersi a scrivere il progetto perché non si è preparato prima, è un aspetto che non viene considerato e quindi è un aspetto però che fa sì che il valutatore poi esclude il nostro progetto e non, il progetto non viene finanziato. Perché se io poi come eh, finanziamento mh, chiedo diciamo, un finanziamento superiore ai 100.000 euro, il valutatore neanche lo legge il nostro progetto, ma lo scarta immediatamente, perché vuol dire che noi non abbiamo prestato attenzione a, eh, ai contenuti del bando stesso, dei criteri di valutazione che abbiamo visto prima, mentre viene premiata l'esperienza in ambito progettuale, quindi aver realizzato progetti per pubbliche amministrazioni e, e saper gestire quindi le, la rendicontazione di questi progetti, in questo, in questo bando invece non viene premiato il cofinanziamento. Quindi mentre ci sono dei bandi eh, finanziati con fondi gestione indiretta che premiano il, la quota di cofinanziamento che uno mette a disposizione, in questo caso il Comune di Bologna ha deciso di non premiare il cofinanziamento. L'altro aspetto fondamentale perché mh, ci aiuta a, ehm, a delineare il, il, dal punto di vista de, delle tempistiche il del nostro progetto è eh, come, viene erogata, eroga, come vengono erogati i fondi. La, la prima tranche viene erogata nel momento in cui riusciamo a raggiungere il 15% della spesa. Significa che quando facciamo un Gant e troviamo nel bando una descrizione così accurata delle tranche di eh, finanziamento, vuol dire che dobbiamo avere la capacità di eh, organizzare le azioni in modo tale che la spesa... Eh, avvenga subito in maniera molto rapida perché se noi partiamo praticamente mh, con poca copertura finanziaria eh, dobbiamo avere subito la capacità di, eh, di fare delle azioni con cui spendiamo e eh, queste spese vengono subito pietanziate in modo tale da raggiungere subito il 15% della, della spesa per le azioni progettuali e ottenere quindi la prima tranche di finanziamento perché se non raggiungiamo queste percentuali che vengono comunque riportate qui eh, ehm, dobbiamo praticamente finanziarci eh, tutto il progetto e il finanziamento da parte del comune di Bologna arriverà eh, solo dopo perché eh, se non, quindi è importante mh, sulla base proprio di, di, di come viene eh, Vengono spartite le tranche, vengono organizzate le tranche di finanziamento, organizzare le nostre attività in modo tale che rimaniamo scoperti il meno possibile. Nei fondi a gestione diretta, una prima tranche viene subito data dalla Commissione nel momento in cui andiamo a sottoscrivere la convenzione con la Commissione. Nei finanziamenti a gestione indiretta, difficilmente la quota viene erogata. Se non eh, prima eh, effettuiamo una spesa e non abbiamo diciamo, una spesa da docu documentare e, e, e da mostrare alla regione o al comune di riferimento. Anche gli interreg, quindi quei que finanziamenti che vi avevo fatto vedere la volta scorsa, che vengono sempre finanziati con fondi a gestione indiretta, e nell'ambito appunto eh, di territori limitufi eh, o non limitufi dell'Unione dell Europea. Anche in questo caso eh, le tranche di erogazione delle quote eh, avvengono sulla base delle spese effettuate, quindi non si ha un, eh, un, una pre-quota che viene, viene erogata come, come avviene invece per i fondi a gestione diretta. Quindi poi vi dice anche qui la tempistica, eh, vi ricordate dentro Europa Creativa nel bando che abbiamo visto prima, c'è cioè una tabellina, qua invece il Comune di Bologna ci dice quando possiamo dare avvio al, alle attività, quindi eh, entro 45 giorni dalla data di ammissione, di comunicazione dell'ammissibilità del, della missione del progetto. Ehm, e la, la conclusione deve avvenire entro il 31 dicembre del 2020, questo formulario qui è, è appunto, rientra nel programma operativo regionale finanziato con i fondi europei di sviluppo regionale dellemilia Romagna, è eh, ovviamente è, è, è più facile perché è tutto scritto in italiano rispetto a quello che abbiamo visto prima, che era scritto in inglese, più o meno i contenuti sono gli stessi di quelli che abbiamo visto prima, perché ovviamente ci dice di eh, andare ad indicare il titolo di progetto eh, e dare un fare un riassunto del progetto stesso. Normalmente il titolo e l'abstract del progetto sono due aspetti che vengono compilati alla fine, quindi il suggerimento è quello di iniziare praticamente a descrivere il progetto spesso, eh, questo, questo è un formulario relativo a un bando o, che eh, andava a valorizzare appunto, il bando che abbiamo visto prima legato all'attrattore culturale, quindi ci dice di descrivere il contesto in cui andiamo a realizzare il nostro progetto, dopodiché cosa fa anche questo formulario, entra nello specifico, quindi ci dice quali sono gli obiettivi del progetto, descrivi, questi, eh, descrivi questi, queste attività di progetto, e, eh, e vai praticamente ehm, a, eh, a fare una mappatura del, eh, delle ricadute che questo progetto potrebbe avere sul, eh, sull'ambito territoriale di riferimento. Poi, come, come fa il tuo, in quale modo il tuo progetto contribuisce alle politiche europee, agli obiettivi del programma operativo regionale? E qua bisogna praticamente descrivere... Eh, il, eh, la coerenza con quelle che sono le politiche quindi devo comunque sempre tenere in considerazione qual è il valore aggiunto del mio progetto rispetto a, a queste politiche e non solo, nell'ambito diciamo, di eh, finanziamenti con fondi strutturali devo, far, devo, devo anche presentare l'integrazione e la, eh, la sinergia che vi è con altri progetti che eh, sono, eh, si svolgono sul, sul mio territorio. Perché ancora una volta quella parolina che abbiamo visto prima, complementarità, eh, riappare un'altra volta, cioè nel senso è complementare sì. Con quali progetti è complementare il mio progetto? Perché ancora una volta eh, il mio progetto costituisce un mattoncino che contribuisce alle politiche dell'Unione Europea ma che insieme ad altri progetti che vengono sviluppati nello stesso ambito territoriale va comunque a creare le condizioni affinché vi sia un valore aggiunto di natura europea, insieme con altri progetti che nel territorio si stanno avviando. Ovviamente se sto presentando un progetto che sul territorio eh, non, non, è, non è mai stato realizzato, ma comunque è assolutamente fondamentale e innovativo, questo lo devo, lo devo dire. Il perché la complementarità non, non, non c'è, ma eh, comunque c'è una sinergia e va mh, a, a eh, completare comunque delle azioni che sul territorio vanno nella direzione del mio progetto stesso. Dopodiché andrò a eh, descrivere qual è la tempistica di realizzazione, io posso svolgere. Eh, posso farmi finanziare dei progetti progetti non soltanto cioè, legati allo scambio di buone pratiche, ma eh, progetti eh, strutturali. No? E eh, ovviamente, essendo eh, opere pubbliche, io qui devo andare praticamente a inserire delle date eh, legate alla progettazione dell'opera dell stessa. Attenzione che su alcuni bandi. La, le, le regioni chiedono che eh, si parta da progetti che hanno già un preliminare approvato. Quindi, eh, per alcuni bandi finanziati dai fondi strutturali, dai fondi a gestione indiretta, io devo avere già una progettazione preliminare fatta, altrimenti non posso presentare il progetto. E questo sta sempre più prendendo piede, anche perché mh, si è notato che purtroppo ehm, l'Italia ha difficoltà a spendere questi, questi soldi legati alla coesione europea, proprio per lungaggini ehm, amministrative legate appunto alle, alle gare, necessarie quando si fanno opere di riqualificazione e non solo. Eh, pertanto sempre più spesso eh, i, le regioni tendono a derogare questi finanziamenti ehm, con, ehm, partendo proprio da un, un preliminare approvato, altrimenti eh, difficilmente si può presentare il progetto su quel, quell'opera senza preliminare. Dopodiché ovviamente qua riporto i, i, nel quadro economico le spese che viste così sembrano abbastanza semplici diciamo, da riportare, però dietro ovviamente hanno un quadro economico molto eh, più articolato, molto ben articolato. E, eh, dopodiché anche in questo caso eh, ci dice appunto di, di inserire la modalità di finanziamento partendo dal fatto che ancora una volta il cofinanziamento legato a fondi europei non finanzia al 100% come potete leggere qui, quindi l'80% viene coperto da risorse del programma operativo regionale, il resto il 20% restante è a carico mio e, eh, e devo dimostrare tra l'altro all'interno del, del formulario, questo lo, lo chiedono quasi tutti i fondi, cioè quasi tutti, tutti i fondi gestiti a gestione indiretta, ma non solo la gestione indiretta, ma soprattutto la gestione indiretta, comunque la sostenibilità finanziaria. Eh, mentre diciamo, nella, nei, nei fondi a gestione diretta la Commissione ci chiede eh, la, la sostenibilità quindi, futura del, del progetto, eh, qui invece ci chiede eh, la sostenibilità più eh, vista diciamo, in ambito finanziario. Eh, più diciamo che come, come, progetto, come progetto europeo, quindi qua dobbiamo andare a dimostrare come il nostro progetto si inserisce in un contesto più ampio.